Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo approfondimento di informazione fiscale. Quest'oggi ad aiutarci in questo appuntamento è Francesco Rodorigo. Buon pomeriggio Francesco. Buon pomeriggio Tommaso, buon pomeriggio a tutti. Il tema di oggi è il reddito di cittadinanza, una misura di cui si è parlato a vario titolo per molto tempo, da quando è stata introdotta, eh, e eh, una misura che è venuta... Nuovamente fuori nella discussione pubblica a seguito delle elezioni, partiamo eh, dando un quadro d'insieme. Quali sono, Francesco, le criticità di questa misura, i punti di debolezza che sono stati evidenziati? Perfetto. Allora, come sappiamo, il radio. C cittadinanza è stato introdotto nel 2019 dal primo governo Conte e si tratta di quel sussidio economico per le famiglie e le persone più bisognose da un punto di vista economico. Questa misura però ha diversi eh, aspetti controversi, diciamo così. Sono diversi però i punti di criticità perché diciamo che eh, questa misura non ha ottenuto i risultati sperati dalla sua introduzione, eh, soprattutto per quanto riguarda eh, l'occupabilità dei beneficiari cioè ricordiamo che i beneficiari che percepiscono il reddito di cittadinanza sottoscrivono il patto di servizio per trovare lavoro e eh, appunto essere reinseriti nel, nel mercato i centri per l'impiego però, che sono le strutture che si occupano di questo passaggio hanno mh, ottenuto scarsi risultati soprattutto alla luce di tutte le risorse investite dallo Stato ricordiamo ad esempio tutta la questione dei navigator e di come non abbia raccolto quella che è la sfida del reddito di cittadinanza uh, e proprio per questo nel, insomma, nel dibattito politico è stato molto acceso negli ultimi, negli ultimi tre anni uh, tra chi evidenzia la necessità appunto di mantenere o addirittura di potenziare uh, questa misura e chi invece la ritiene una... Uh, un provvedimento non efficace che andrebbe o rivisto o addirittura eliminato. Uh, questo per esempio è il caso dei vincitori delle ultime elezioni politiche del 25 settembre. Uh, la coalizione di centrodestra, uh, soprattutto Fratelli d'Italia, più volte ha reiterato il fatto di voler uh, abolire il, la misura del reddito di cittadinanza o comunque limitarla solamente alle persone che non sono in grado di lavorare. Uh, e qui eh, diciamo che eh, arriviamo poi a quella che è eh, l'attualità, eh, come giustamente ha evidenziato uno dei punti eh, che sono stati oggetto di eh, aspro dibattito è appunto la capacità del reddito di cittadinanza di creare occupabilità senza la quale rimarrebbe una eh, misura monca eh, a carattere soltanto prettamente eh, assistenziale. Dopo le elezioni del 25 settembre la coalizione di centrodestra ha vinto eh, con di, di ampia misura, e eh, a questo punto si pone quindi al centro della discussione proprio eh, la possibilità di continuare eh, ad avere questa misura o una vera e propria abolizione. A che punto siamo da questo punto di vista? Come, come appunto sottolineato tu, eh, il dibattito nella sfera politica al momento è incentrato proprio sulla possibilità di mantenere i redditi di cittadinanza. O addirittura abolirlo l'abolizione sembra eh, probabile come hanno dichiarato gli stessi esponenti di punta del eh, partito vincitore delle elezioni eh, fratelli d'italia mm, hanno proprio sottolineato l'intenzione di voler abolire la misura o perlomeno eh, limitarla soltanto a quei beneficiari che non sono in grado di lavorare mm. più volte infatti è stata eh, sottolineata come alternativa la possibilità di mantenere il sussidio magari non nello stesso forma o modalità ma comunque un qualche tipo di sussidio soltanto per le persone che non sono in grado di lavorare che effettivamente hanno bisogno di eh, assistenza mentre eh, per tutte le altre persone eh, non verrà più eh, previsto o non sarà più implementato eh, questa potrebbe essere una delle possibilità alla luce dei risultati elettorali resterà da vedere poi quello che effettivamente eh, verrà deciso in, in sede di governo eh, restano comunque forte l'opposizione da parte del Movimento 5 Stelle che ricordiamo è il partito eh, che ha fondato e introdotto la, la misura probabilmente eh, da diciamo, mediazione tra le, le varie posizioni si arriverà a una qualche sorta di, di riforma del, del reddito quindi magari verranno applicati eh, taglia quelli che sono i fondi tuttora a disposizione o eh, modifica i, i requisiti di accesso addirittura ai stessi eh, categorie di beneficiari. Quindi a questo punto non resta che concludere con un fatto, molto probabilmente il reddito di cittadinanza se rimarrà cambierà, ad ogni modo sarà difficile vedere la misura così come lo è stata fino ad ora. Ovviamente attendiamo la formazione del nuovo governo e le eventuali azioni che verranno poi intraprese, che richiederanno comunque un po' di tempo e eh, non resta che eh, aggiornarvi poi sugli eventuali sviluppi della situazione. Grazie Francesco per eh, l'aiuto in questo eh, approfondimento, grazie a tutti coloro grazie. che seguono e continuano a seguire il canale YouTube di informazione fiscale e gli approfondimenti sul sito. Eh, per questo approfondimento è tutto e al prossimo appuntamento. Arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.